Ciao ragazzi, bentornati, oggi un video un po' diverso dal solito eh, come avevo promesso e premesso qualche settimana fa vi faccio eh, vedere, soprattutto sentire, quanto è importante il condensatore ai fini del suono del nostro strumento quanto cambia il timbro, eh, diciamo, è proprio il suono Cambiando semplicemente questo piccolo aggeggino eh, sul nostro strumento, in questo caso il mio Fender Jazz. Vi faccio vedere tutta la procedura. Vi faccio sentire un, un semplicissimo riff suonato in questo momento, che suono adesso con il vecchio eh, condensatore, quello che danno praticamente con, eh, insieme ai potenziometri, metto tutto nel link e poi con il nuovo, che è un carta cera della Fender, vi metto anche in questo caso il link e vi faccio sentire eh, quanto cambia appunto il suono secondo me è tanto, però ci sta anche che mi dite che cavolo dici allora, ci tengo a precisare che i collegamenti e le regolazioni quindi eh, tono, volume, volume rimarranno identiche quindi ovviamente stesso passo stesso collegamento eh, dal cavo vediamo se riesco a far vedere tutto dal cavo io entro qui né? nella scheda audio e basta non c'è altro tra me e il suono che esce fuori quindi ci vediamo tra poco allora Pickup al manico tutto chiuso. Pickup al ponte tutto aperto. Tono tutto chiuso. Apro tutto il, il, il, il tono. il pickup a manico e richiudo il tono apro il tono chiudo il pickup a ponte e richiudo il tono quindi ho solo il apro il tono e ora andiamo a cambiare il condensatore allora eccoci qui cosa serve? Un semplice il il condensatore, il cacciavite, un po' di stagno e credo basta allora il condensatore che ho scelto io, quello che uso da anni dopo averne provati tantissimi, gli orange eh, classici eh, che ora vi faccio vedere che danno insieme ai potenziometri io mi trovo bene con questi, che non sono carta olio, che molti sostengono che siano migliori sono carta cera della Fender il valore è 05 mf di 150 v dc trovate tanto tutta la descrizione allegata cosa sono questi valori e perché ho scelto questi allora andiamo a vedere come si cambia il condensatore cosa smontare nel caso di un Fender Jet in questo caso solo la, pla la control plate diciamo ovvero questa placca dove dentro c'è tutta la parte elettronica, mentre per chi ha un preciso, ad esempio, dovrà smontare un battipenna, quindi tutte le, le viti, e, insomma, in base al basso che avrete eh, ci sarà una procedura diversa. Vado. Qua. questo è il condensatore che avevo montato l'ultima volta perché mi si rotto purtroppo il mio amato Fender questi sono i classici condensatori da un euro poco più che danno insieme a potenziometri CTS sono quelli che io utilizzo e se non sbaglio anche con quelli originali Fender, All Parts, qualcosa del genere sono quelli che utilizzo su tutti i bassi i classici potenziometri semplicissimi diciamo i nonni bustina danno uno di questi tanto non costa niente e a me non piace quindi eh, dopo averne provati tantissimi ora non ho vi metto le foto di tutti i modelli che ho, anzi, ve li prendo. Guardate, quanti modelli esistono. Questi sono i potenziometri che vi dicevo. Nelle bustine danno questi, esattamente identico a quello che avevo attualmente sul basso. Quindi c'è sono una marea di questi. Poi ci sono questi, i famosi orange, che vi dicevo, di, diverse, eh, di diversi valori questi poi ci sono questi questi sono ancora diversi questi altri valori questo che vede e altri non sto a farvi vedere perché tanto avete capito il concetto allora Uh, ora vi faccio vedere come si salda il condensatore e la prossima volta vi faccio vedere anche come si scherma un basso soprattutto i fender jets o chi ha bassi con pick up single coin, a mio avviso è una cosa molto molto molto importante basta un test che si mette su home vi farò vedere nei dettagli. Comunque in ogni parte della schermatura che si tocca, il risultato deve essere questo: ovvero ci indica che c'è continuità e che le varie parti della schermatura sono collegate correttamente. Questo si vedrà insieme la prossima volta. Ora andiamo a vedere come si salda il condensatore, allora, io ho tolto quello vecchio semplicemente era messo così, quindi dobbiamo mm, tagliare una misura idonea e collegare questa parte del potenziometro, questa linguettina diciamo così, alla, eh, a un punto di, di saldatura che abbiamo creato precedentemente sul potenziamento stesso. Quindi sarà una cosa di questo tipo. Ovviamente va scorciato, perché ho messo un chilometro. Quindi si taglia il in pezzetto. Troppo pignoli potrebbe essere una mossa di questo genere. Se siete in due è meglio, ma se siete in uno, come io, sarà lo stesso. Allora, prendo un po' di stanno il Saldatore bello caldo. Mi raccomando, questo è fondamentale per tutte le saldature del circuito elettrico. Il saldatore raggiunga una bella temperatura, altrimenti si fanno male. Vado a dare un puntino di stagno sulla linguetta che abbiamo visto, un puntino sulla saldatura vecchia. Prendo il condensatore, basta pochissimo. Vengo. vedete ho collegato semplicemente, come dicevo prima, io le chiamo linguette, ci sta che abbiano un altro termine, un altro nome, eh, questa linguetta col punto di saldatura fatto precedentemente, il condensatore è correttamente collegato, fate un pochino di, di gioco per vedere se la saldatura tiene a guarda. Quando andate a richiudere il control plate, appunto, fate attenzione che eh, non tocchi, diciamo, le pareti dello scavo eh, del vano, diciamo, in questione, e siete a posto. Quindi vado a richiudere. A vedere come mm -hmm. suona. Eccoci tornati. Allora, una volta cambiato il condensatore, cerco di rifare quello che ho fatto prima, in modo identico, non sarà semplice perché ho la memoria molto corta. E quindi parto con pick up al manico aperto, tono tutto chiuso, pick up, po eh, pick up al, al ponte aperto, pick up al manico chiuso, tono tutto chiuso. Apro tutto il tono Al ponte, chiudo il tono, quindi ho solo questo. Apro il pick up al manico e apro, scusate, il, il tono. spero di avervi fatto sentire la differenza che può eh, diciamo provocare <ride> un condensatore rispetto a un altro, eh, personalmente la sento tanto, ci sta che non vi faccia lo stesso effetto, ci sta che vi piaccia più quello prima rispetto a questo, perché i gusti sono sempre gusti. Eh, quindi ragazzi, la prossima diciamo lezione sul setup e dintorni sarà sulla schermatura quindi se vi interessa lasciatemi un commentino un pollicino e quant'altro poi ci vediamo al prossimo video